buongiorno ragazzi oggi voglio fare una super sorpresa a vanessa e anastasia e le voglio portare in centro a fare una colazione super perché del resto siamo in vacanza e quando siamo in vacanza voglio coccolarle un pochino di più scrivetemi nei commenti la vostra colazione di questa mattina e andiamo a svegliare vanessa e anastasia Buongiorno! Andiamo a fare colazione in centro? Ehi, buongiorno, buongiorno, bellissimo amore, ma sei già pronta? Eh, Codine, facciamo le codine? Eh? Dai che la nonna ci sta aspettando. Adesso facciamo una super colazione al bar. Sì, Vanessa non già con me. Eh, ma Vanessa adesso si deve alzare, però eh! Adesso mi arrabbio. Andiamo a svegliarla dopo, va bene? Facciamo i codini? Eh. E tu cosa? Eh. Io voglio, voglio, voglio ci prendo la cremetta. Bravo. Mm. Esatto, adesso lo facciamo. Senti, ma tu cosa mangi al bar mattina? Il, bombolo. il bombolone. Il alla crema, anch'io. Anzi no, io mangio il toast. Vuoi il toast? Ok. Va bene, adesso mangia il letto. Il letto, prendiamo il letto da mangiare se non si alza. Ok, allora facciamo i codini. Okay. Buongiorno amore mio, ben sveglia. Andiamo a fare colazione in centro? È eh? una super morning routine questa mattina? Ancora stanca, amore amore, ci siamo svegliati presto, non siamo più abituate. Ma c'è la nonna che ci aspetta. Mangiamo a colazione Tua sorella vuole il toast Un bel bombolone alla crema Vediamo cosa c'è Vai a lavarti E vi aspetto giù Ah che bella pippi calze lunghe Che abbiamo qui I codini che bella Brava, lava i dentini anche te Brava amore mio Ok andiamo? Siamo pronte? La nonna ci aspetta adesso la chiamiamo Andiamo yeah. Sei carina tu? Bella con i pantaloncini verdi, mm, come mi piacciono, bello amore mio, andiamo va una, una, una, una. E le dici che stiamo arrivando a prenderla? Sì, e chi è arrivato? Oh, Eccola, quella che farà un boom di like anche questa volta, <ride> vero nonna? Andiamo ok, a andiamo a es fare colazione? Sì Andiamo a poi a fare shopping Bravissima. per le mie nipotine. La nostra morning routine in vacanza con la nonna. Siete pronte? Siete cariche? Avete fame? Andiamo, dai. Non parlate troppo, eh. <ride> Siamo arrivate in centro e adesso mangiamo tutto. Cosa c'è? Perché sei arrabbiata? sei arrabbiata? Ma sei offesa per qualcosa? Hai fame Ciao Quanto tempo? Ciao Hai sete? Puoi guardare qua, se no sei così Cosa hai preso da bere? Cappuccino Cappuccino bianco, gli ho detto eh Senza caffè, senza niente E poi abbiamo preso i bacetti di Dama Non ne mangi uno? Eh. Sì, lo so che sono tuoi, io ho la brioscina E tu? Oh, perché hai fame? Dici un po' ai tuoi amici cosa hai preso da mangiare? Il toast? La colazione, amore. Vediamo un sorriso. Vediamo un sorriso. Amo. Che cosa hai preso? Il toast? Ma che buono. No. Come? Possiamo andare un po' a casa della nonna. Amore, siamo con la nonna. a Casa la sua. La nonna è la proprietaria del centro di Novara. Non lo sapevi? No, scherzo. <ride> Quindi no, non possiamo ah. perché oggi viene Maria Rosa. <ride> e dobbiamo assolutamente vederla. Amore. Perché dopo dobbiamo andare a comprare la telecamera nuova Che felicità Fammi vedere una faccia felice di una telecamera nuova Senti Vane un po' noi Un pochino un pochino Vane Un pochino Vane mangia i bacetti già mangiato e mm -hmm. vedi quel toast è molto invitante poi me ne dai un pezzettino Anch anche tu no. è tutto tuo lo mangi tutto va bene volevi il toast e perché non me l'hai detto lo vuoi? te lo prendo prendilo amor. no bevi anche il cappuccino eh no Principessa sarà. per un giorno, bevi Anastasia che hai diviso il toss con Vanessa L'ho diviso io <ride> L'hai diviso tu perché Anastasia dopo un morso non ne voleva più Tu però bevi, eh cappuccino. Dai che dopo andiamo a fare shopping Ping ancora Da Zara Sì ancora amore ancora Ti voglio riempire di abiti È la nonna che per la promozione di Vanessa e Anastasia ha deciso di fare dei regalini da Zara no, Va bene? No. Dai, finiamo questa colazione salata e andiamo. Vuoi fare shopping? No. Perché? Perché no? E non compri niente. Allora non ti tu. regalo niente. Niente, niente. Vabbè. Anzi, Va sì, perché ci sono le cane. Voglio salire. Vai, bimbe. Vane, Vanessa, se ti piacevano i pantaloncini, sono questi, eh? Bisogna solo scegliere o un colore o una taglia diversa. Lei vuole il top, però non so, bisogna vedere l'età. Sei anni, no, se trovi cinque meglio, Guarda, è perché lei tu lei sei lei piccola. Sei anni? anni. Hai trovato qualcosa, adesso ti... Prova hai... Hai quello, sì. E qual è? Vediamo. Questo, vediamo. Però è lungo, eh, non hai la pancia di fuori, amore. Ma devi per forza avere la pancia di fuori. No, è tre anni. Ti piace questo? Sì. Vuoi provarlo? Sì. Andiamo da Vanessa che sta provando i pantaloncini vediamo un po' mm, che carina eh, hai un bubone un borso di zanzara allora ti piace questa magliettina? la vuoi? non toglierla ok Hai scelto allora? cosa stai cercando? cosa non trovi? vediamo un po' questi che sono belli. bellissimi poi li facciamo vedere Vane vieni a vedere una cosa che mi piacciono tanto guarda questi completini da tennista, quanto non mi piacciono. Poi c'è una gonna, ci sono i pantaloncini, l'abitino, questo è bellissimo. E anche questo: se giocavi a tennis te li compravo. Ma non giochiamo a tennis, quindi niente. Sì, eh, shopping finito, andiamo a fare. Andiamo a pagare, è un aperitivo, ok? Andiamo su. Qualcuno vuole l'aperitivo? Io? Sì? Per bere e mangiare cosa, niente? Andiamo su? Andiamo. Ragazzi, sono andate in bagno con la nonna e io ho preso loro uno scherzo da farle dopo. Aspettate che lo cerco. Anzi, sono due. Vediamo se le vediamo arrivare. Ditemelo. Le caramelle della Shocky Benz. Rischia il gusto, dopo gliele facciamo assaggiare, ma non diciamo loro che sono uno scherzo. eh! Offriamo loro una caramella e vediamo che reazione avranno. Cos'è che volete? No, quello ce Ma l'avete dimenticato? Dov'è che ce l'avevamo quello? A una festa, non mi ricordo. All'oratorio? No, no, l'abbiamo portato a casa, è vero? E dov'è? Ho detto io... Dai, vedi cosa... Cosa puoi trovare di interessante? Voglio fare un altro colore. No, quelli no. No, quelli no. No, quelli no. Perché? Perché non mi piacciono quelle caramelle. È fatto a no, no, no, no, no, vai, vai, vai. Okay, qualcos'altro. No, sì. Posso scegliere cose? No, una sola. No, è... Una sola. Ehi, no, ho hey, detto una. Okay. Che cos'è quello? Ma so. ah, se neanche lo sai. cos'è? Cos non capisco, è una borsettina con dentro una sorpresa. Ah, ah, che noto, bello, dai, mi piace, sì. Ma, non, ma niente. No, te non piace? È troppo impegnativo? io ho cosa. No, dai, una sola, Anastasia, tu l'hai già scelto, basta. Questo. Cos'è? Uno squishy? Ok, basta. No, no, no, no, uno solo ti ho detto. Beh, è un pop it quello Ma eh, ah, senti pulite. questo qua lo abbiamo a casa nuovo Lascialo giù e prendi il pop it Appunto prendi il pop it eh. Ok eh. Tu hai preso questo? va bene Ma che super aperitivo è arrivato qua E eh, dimmi amore Stasera vuoi fare il bagno? Sei contenta? è una figata quindi? Cosa avete preso da bere? Un estate? Un crodino, Un, crodino. un altro estate e un'aranciata amara? Mmm, ma tu stai il mangiando, il ah, pensavo il biscotto. Cos'hai preso? Il po' pit e lo squishy. Dai, allora facciamo questo aperitivo super. <ezie> che carino, <ezie> <Pa>. Stasia, chiudi gli occhi indovina il gusto. Esatto. La, la bottiglia d'acqua naturale della casata? No. Siete due. Sì. Arriva la mia sorta. Sì, sono... Guarda che sì. sì. sì, volevo andare a mangiare la pizza. Pizza? Eh? Una pizza. Hai guardato? Io ho visto che hai aperto il Hai pomodoro. Eh? il pomodoro. Hai spiato. No. Sei una spiona. No. Comunque brava, giusto? No. Vanessa, che tu chiudi gli occhi? E indovina il gusto! Vabbè, ah, quello di con... Quello... quello con la cosa dentro con... La crocchetta? la, la crocchetta di... con le patate! Brava! Ah, adesso toccate, chiede gli occhi! Aspetta! Eh. Vaià! Ah. Ah. Cos'è? Arancia? Sì! Buona! Mm. E vabbè, ti gli <ride> ah, Lo sapevo cos'era? Ok, Fai a? Il pacio? Sì. Che non volevo però. Vabbè! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao. ciao. ciao. ciao. tanti like. Mi raccomando eh! Ciao! <ride> Ciao! Ciao Vane! Ciao, bene. Ah, no. Ciao. Eh, eh, eh. Volete dell'affettato? Rispondetemi sì. seriamente! Sì. No, rispondimi seriamente, sì, sì. o no? no? Quale è quale? Sì. Tu no, ok! Il, il, il salame, il, il prosciutto? Il, la Bologna? Il, cotto. No, aspetta. il prosciutto cotto? Il maiale, come si chiama? Il maiale, vuoi un maiale? No il prosciutto crudo? no quello lì a furbo la mortadella no, quello che mangiavo da piccola ma l'orsetto? Sì. ma non c'è l'orsetto oh. qui vero? no quindi niente? quindi prosciutto qui ne basta siamo al supermercato e questi ho detto che non li voglio prendi no li hai presi tu siamo tornate a casa Anastasia si è cambiata perché si era sporcata La nostra morning routine è finita Vi siete divertite? Sì eh? Avete fatto una buona colazione Un ottimo aperitivo con la nonna Elisa Buona Buona Buona che carine, bacino Belle e dolci le mie bambine Quindi il video finisce qua, qua. E? Iscrivetevi al canale A la campanella Lasciate un like E like questo video. video Ciao un attimo ragazzi guardate. No, no Non no, tome lì